Ciao ragazzi, mi chiamo Samuele Aperti, sono fotografo e videomaker. Oggi voglio parlare un po' della mia Pocket Cinema Camera 6K che utilizzo da tre anni e volevo fare appunto un resoconto uh, di questa camera come è, com è stata per me in questi tre anni. Tutti conosciamo la Black Magic Pocket 6K, sappiamo le sue caratteristiche che sono fantastiche. In più, Black Magic uh, ci riempie sempre da aggiornamenti molto, molto sostanziosi. Eh, per esempio, qualche settimana fa mi è capitato di riaprire un progetto di tre anni fa che feci con la Pocket 6K e i file. Non dico che non sono completamente diversi, ma ragazzi c'è una bella differenza. Quindi grazie a Blackmagic. Io di solito sono filmo handle, cioè a mano libera o in spalla. Perciò utilizzo questa camera completamente rigata con la batteria, con il V Mount Battery, top handle, monitor. Perciò mi piace avere un setup bello pesante, anche per eliminare tutte quelle micro vibrazioni. E qui andiamo subito nel punto a sfavore. Quelle micro vibrazioni... Che con un sensore con un rolling shutter così lento sono davvero fastidiosa e infatti la cosa che a me non piace che secondo me nessuno ne parla più di tanto ma la cosa che a me davvero non piace di questa camera è il rolling shutter lento e non per, per il solito motivo di avere uh, in un panno, in una ripresa da un'auto avere gli alberi o i pali della luce storti ma quella cosa lì sinceramente me ne frega niente non, non è una cosa che mi disturba mi disturba di più quando c'è un piccolo movimento a mano e l'immagine non risulta fluida e io lo noto questa camera ha un rolling shutter di 20 millesimi di secondo in 6K a pieno sensore perché non lo sapesse il reload shutter è la lettura dei pixel da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, perciò eh, 20, se stiamo filmando 24 frame al secondo, perciò per 24 volte al secondo i pixel si accendono e si spengono e partono dall'alto e vanno verso sinistra, da, destra verso, da sinistra verso destra e <coughs> dall'alto verso il basso. E, con altre camere tipo comodo eh, che è, è global shutter questa cosa non, non, non c'è ed è molto più fluida per il resto ragazzi tagliamo cortissimo però dopo vi dirò potremo già finire quel video questa è una camera perfetta per me mi eh, piace davvero tanto il front factor non mi disturba lo schermo um, è buono è grande è abbastanza luminoso non è vero che non si vede niente Chiaramente nella Pocket Pro eh, o la Pocket 6K G2 mi pare che si chiami. Eh, C'è lo schermo che tilta ed è più luminoso. Ben venga, ci sono gli ND integrati, ben venga. Ma mm, l'Original 6K per me ha ancora il suo, il suo perché, è più piccolina e non di poco, le batterie durano meno. Va bene, ci prendiamo dietro, due batterie in più non costano praticamente niente. Lo schermo non tilta. E questa cosa qui effettivamente potrebbe essere uno svantaggio per uno che la vuole utilizzare non rigata e davvero da, da avere nella borsa sempre pronta, avere lo schermo che tilta potrebbe essere comodo. Ma è l'unica cosa, in Nd non lo so, cioè, conviene comprare un buon Nd vari, um, variabile e, in modo di essere anche più precisi perché possiamo anche andare tra gli stop può fare uno stop virgola 2 con le variabili possiamo regolarcelo piuttosto che avere interni, interni. ma avere una camera più economica e un corpo più piccolo secondo me sì, è vantaggioso quindi vabbè, qualità prezzo voto 10 sicuramente e con tutti gli aggiornamenti di Black Magic che sono stati fatti e continuo a fare direi 11 non c'è molto da, da lamentarsi. Anche perché ultimamente ho comprato questa. È la Ursa Mini Pro 12K. E queste due camere messe una di fianco all'altra hanno le stesse color size. Identica. Si fa fatica a riconoscere una camera dall'altra su cavalletto. Sono davvero molto molto molto matchabili e questa è una cosa molto buona per chi come me magari ha bisogno di avere due camere su un set. Una cosa che sicuramente ha vantaggio della Pocket 6K è il highlighter Roll Off che è più smooth, più morbido, le recupero anche delle alte luci eh, clippate, è un pochino più, più ampio mentre la 12K è un po' meno. La 12K legge un po' meglio le, le ombre questa no, cioè questa no, questa comunque fa la sua porca figura, comunque una camera che adesso costerà 1800 o meno, 1800 euro, è una super camera. ma il problema più grosso per me è quello, è il rolling shutter. Io ormai non posso, non posso più usarla senza cavalletto, cioè così a mano libera mi dà davvero molto molto fastidio è vero che all'interno di un progetto finito dove abbiamo e faccio tantissimi video musicali e corporate pubblicità eh, in un video musicale magari che lo shutter si nota un po' di più, poi dipende che tipo di video musicale, che tipo di pubblicità comunque sia uh, in, una, in un progetto intero diciamo che questa piccola cosa uh, è davvero piccola, ce ne accorgiamo noi o chi è davvero concentrato su vedere la, la purezza, la fluidità dell'immagine, ma comunque sia inconsciamente un po' si nota e, e io ormai sono tarato così e mi dispiace, mi dispiace davvero tanto ma non riesco a uh, eh, proprio lo noto e dico guarda che bella ripresa se non fosse per quel piccolo sciatterino, quell'immagine un po' trascinata che scatta, è eh, mai da fastidio, è eh, male da fastidio e quindi così ci sono telecamere tipo questa con cui sto filmando adesso la, la Nikon Z6 che è, in realtà è molto più fluida di questa chiaramente la qualità dell'immagine è ben diversa, è un 8 bit internamente un 8-bit spettacolare, perché di 8-bit come quelli io non ho mai visti, molto molto maneggevole, molto elastico come file, questo è un RAW. Ma a parte questa piccola cosa dello shutter, che in certi lavori può dare fastidio, questi lavori di video molto movimentati, molto dinamici, per il resto eh, è davvero, anche nel 2022 per me è una camera. Cioè, è, lì, è lì praticamente una camera perfetta, non ha niente da invidiare alla Comodo a parte lo shutter, ma proprio niente. Cioè, la la gamba dinamica più o meno siamo lì. Sì, forse la Comodo ce n'è un po' di più, ma mh, non penso, uh, penso che su, sulla gamba dinamica penso che la Black Magic sia davvero modesta. Questa qui viene data a 13 stop, la Comodo non lo so, non vorrei dire una cavolata, più 15, ditemelo voi. Eh, ma in realtà quando guardo un file di fianco all'altro <coughs> siamo lì eh, penso che il b eh, non sia vero ro però è un formato super che mi piace molto e con Da Vinci eh, in qualsiasi... è fantastico comunque si ha diverse compressioni eh, anche senza pochissima perdita, su DaVinci vola, e, um, si può registrare sull'SSD, è una camera che davvero ci ha dato tante tante, tante facilità, cioè, una camera deve, essere, deve facilitare sul lavoro ed è per questo che ho preso la Ursa Mini 12K. E non la comodo perché sono stato un po' indeciso in più anche perché la 6k la tengo e perciò quando devo fare un lavoro con due camere ho due camere con la stessa scienza colore che dire è eh, una super camera è stata una super camera eh, mi ha dato tantissime soddisfazioni e continua a darmele anche perché come vi dicevo il sensore pur avendo tre anni è ancora è al top notch, cioè è davvero super, super, per di più è un 12 bit raw, ancora non ho capito perché ma quando si importano le, i file su DaVinci e si va sul metadata c'è scritto 16 bit e il file si comporta come un 16 bit comunque, non, non direi che è un file da meno e quindi secondo me Blackmagic è molto molto onesta come brand, e questo a me piace questa cosa, ehm, ci vuole fare spendere il meno possibile dando più qualità possibile. Chiaramente non è una camera per tutti, non è una camera per chi io non farei mai un, un video in evento con questa camera, anche se eh, si può fare, ma ci sono camere più, più adatte, molto più adatte, diciamo che ehm, non è una camera tuttofare secondo me le mirrorless sono camere tuttofare che ben agghindate arrivano a queste qualità con magari registrazioni esterne possono fare il RAW e, però nello stesso tempo si possono utilizzare uh, a mano libera senza niente perché hanno il sensore stabilizzato, l'autofocus e perciò per certi lavori le mirrorless sono meglio e per altri lavori le cinecamera sono meglio. Questa è la via di mezzo, mm, è entrata un po' a gamba tesa tra il cine e il mondo dei videomaker e l'ha fatto abbastanza bene. L'unica piccola pecca è quella lì che avevo detto del rally shutter che potrebbe essere un bel upgrade non, non a livello di, di file, di software chiaramente nel senso non, non con un aggiornamento del software magari, ma della prossima probabilmente potrebbe essere una bella sorpresa il monitor è grande, è bello, si vede bene il menu della Blackmagic lo conosciamo diciamo che è una camera che mi ha permesso di comprarla perché è stata economica l'ho presa appena uscita perciò l'ho pagata a pieno prezzo mi sa che l'ho pagata 2007 proprio perché l'ho voluta subito e... perciò adesso si è svalutata molto però che mi ha permesso di avere un... una camera per progetti piccoli ma che eh, anche nei progetti un pochino più grossi riuscì a portare a casa un buon risultato diciamo che è una camera che aiuta a che arriva dalle mirrorless a crescere ed entrare nel mondo delle cinecamera sicuramente non mi sono pentito assolutamente di averla comprata e anche perché io venivo dalla Sony S2 chiaramente per progetti più grossi si, si noleggiava o si chiamava un operatore che aveva una determinata camera una RED o quello che, che serviva per il progetto però io avevo una S2 e una R2 facendo sia foto che video, utilizzavo entrambi sia per foto che per video ma la R2, la Sony Alpha 7 r 2 aveva più qualità e ls 2 era quella che usavo più per i video ho tenuto la, la Sony R2, quella per le foto, ho venduto ls 2 e mi sono preso questa e no, non è assolutamente, è stato un bel, un bel passo in avanti anche se la S2 è praticamente un visore notturno e tutto, ma ero già arrivato a quel livello che a me dei, dei, degli ISO della s 2 non interessavano più. Non interessavano più. Già filmavo uh, solo in Slog, registrazione esterna, e, e, e gli ISO nativi che erano 1600, non li spostavo mai. Perciò ero, avevo già un'ottica uh, molto cine perciò non, diciamo che, non è stato così traumatico il passaggio dall'S2 a questa e in più questa qui ha due, ha due ISO nativi e perciò anche ad alti ISO diciamo che non sono alti però diciamo che anche a basse luminosità con poca luce si porta a casa un risultato buono vedremo cosa Blackmagic ci regala con la nuova update Bah, io non, non so cosa chiedere, non chiedo niente se fanno qualcosa che mi piace lo compro <ride> diciamo che andrà più o meno così se non mi piace o non mi servirà non lo comprerò sicuramente mm, lo shutter è un pochino più veloce quella è l'unica cosa che, che se la camera rimanesse così com'è ma con un global shutter proprio la comprerei domani, subito. Non mi interessa del front factor, è vero, è un po' scomodo, ma ragazzi, c'è uno schermo della madonna. Boh. l'unica... Sì, io guardo la comodità, ma prima di tutto guardo il risultato finale. Poi chiaramente una camera mi deve eh, facilitare sul lavoro, sì, ma non è che questa camera mi, mi abbia penalizzato più di tanto, un pochino più difficile da da bilanciare su gimbal, è vero brutta punti di vista sicuramente non è bella e poi magari ricorda un po' una, una macchina fotografica però io non ho dovuto comprare il, la maniglia perché io la usavo così con la sua uh, rig con la batteria il monitor sopra e via avevo o il, fo o il follow focus qua o mettevo la mano sotto e basta perciò avevo già tutti i miei comandi qua non vedo questo grosso problema se potesse essere un'immagine più fluida con un bel rolling shutter veloce o, oppure un global anche magari perché no se in una macchina piccola potrebbe avere un global, un global shutter appunto perché è studiata per scene dinamiche o d'azione o per fare dei Camera car dove le immagini sono veloci e il global shutter potrebbe essere intelligente. Staremo a vedere, alla prossima!